Ciao ragazzi, mi chiamo Daniel, sono un medico e in questo video vi dirò tutto quello che c'è da sapere sul gluconol. In confronto, nel 1980 c'erano 108 milioni di persone con diabete in tutto il mondo. Secondo i dati del 2019, il numero di persone affette dalla malattia è salito a 463 milioni. Gluconol è un integratore alimentare in capsule con ingredienti naturali. Il gluconolo stabilizza i livelli di zucchero e normalizza la produzione di insulina, previene l'ipoglicemia, protegge dall'iperglicemia, normalizza il metabolismo dei carboidrati e normalizza tutti i processi metabolici. Il gluconolo è stato testato per verificarne l'efficacia e i possibili effetti collaterali. Il preparato è destinato al trattamento e alla profilassi prima dello sviluppo definitivo della malattia e alla protezione dalle complicanze dannose del diabete. Gluconol è un integratore alimentare a base di ingredienti naturali studiato per contribuire a rafforzare il sistema circolatorio e nervoso dell'organismo umano, ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue, a prevenire l'arteriosclerosi, a prevenire gli attacchi di cuore, a prevenire la cecità e ad aumentare l'immunità generale. Questi importanti ingredienti includono l'acido omega-3, l'acido omega-6 e l'olio di canapa. L'elenco dettagliato dei principi attivi è riportato sul foglietto illustrativo fornito con ogni confezione. Le informazioni sugli ingredienti di gluconol si trovano anche sul sito web del produttore e, per comodità, il link al sito ufficiale si trova nella descrizione di questo video. Dalla preparazione all'uso di Glucanol non è troppo difficile, il prodotto è in una forma facile da usare, le capsule sono facili da deglutire e dovrebbero essere assunte una capsula al giorno. Il produttore avverte di non variare il dosaggio delle compresse. Va inoltre ricordato che il gluconol è un alimento dietetico, un integratore alimentare e non un farmaco, non interrompere l'assunzione o utilizzare altri farmaci senza consultare il medico. Il gluconol funziona efficacemente e può essere acquistato solo online dal sito ufficiale del produttore. Si tratta di un messaggio chiaro, questo integratore originale non è reperibile altrove, non è disponibile nelle erboristerie o nei negozi di integratori. Ogni giorno, migliaia di persone in tutto il mondo scoprono questa formula straordinaria e ordinano fino a sei o più confezioni alla volta. Il produttore sostiene che se si trovano su altri siti web, si potrebbe finire per acquistare un prodotto falso, in quanto non sono venduti da nessun'altra parte se non sul sito ufficiale. Attualmente è possibile acquistare queste compresse a prezzi molto più bassi, ma approfittatene subito perché la produzione di Gluconol è limitata per garantire efficacia e qualità. Ciò significa che la domanda può superare rapidamente l'offerta. Gli scienziati tedeschi del laboratorio del dottor Budberg di Hamburgo hanno studiato una composizione unica di piante medicinali. Dieci anni di studi clinici condotti con il preparato dimostrano che i livelli di zucchero nel sangue si sono normalizzati nel 75% dei soggetti testati. I processi metabolici sono stati ripristinati nel 68% dei pazienti, rimettendo in ordine il funzionamento dei sistemi endocrino, cardiovascolare e digestivo. Grazie alla sua composizione naturale, il gluconol stimola la sintesi di insulina nelle cellule beta del pancreas. I produttori dispongono di tutte le approvazioni e i certificati di qualità necessari in Germania e in Europa. Ogni confezione di gluconol viene prodotta in una fabbrica registrata e certificata, e ci vuole tempo per produrre un nuovo lotto dell'integratore. È quindi necessario agire rapidamente prima che le scorte si esauriscano. Approfittate della nostra promozione inserendo il vostro indirizzo email sul nostro sito ufficiale. Riceverete quindi un codice promozionale che vi darà diritto a una confezione gratuita di Gluconol. Ricordate che questo prodotto è venduto solo sul sito ufficiale. Il link al sito web ufficiale si trova nella descrizione di questo video.